Ciao a tutti, la prima parte della creazione dell'angelo sarà quella di realizzare la testa Utilizzando una sfera natalizia piccolina, della carta da forno e della taglietta per i cesti Un elastico, della colla e utilizzando un ferro alla temperatura lana Realizzeremo la testolina dell'angelo In modo qui ho realizzato la parrucca dell'angelo una o due ore la colla sarà asciutta quindi procedere al taglio dei capelli Questa fase qui sto realizzando il corpo dell'angelo. Tramite un coltello rovente cercherò di tagliare la parte superiore della bottiglietta. Con una lama tagliare la parte inferiore della bottiglietta rifinire il taglio ed infine lisciare con una limetta procurare o realizzare un sacchettino in tela più o meno trasparente e fissare la testa dell'angelo ho realizzato le ali dell'angelo con 10 dischetti di ovatta e un cartoncino di colla e fissare le ali Finisco il mio angelo con la colla glitter e avendo dei beccucci a punta fina sarà molto più semplice l'applicazione Finito questo procedimento potrò anche rifinire il mio angelo alla base o dove capita con dei bei pizzi Tanto, tantissimo cioccolato e il mio regalo è pronto. Spero questa idea regalo vi sia piaciuta. Ciao, a presto!